Ciao a tutti. Allora, sono Mr. Doug, anche detto Paolo, per gli amici di Glovo e non solo. Oggi sono qui in conferenza perché abbiamo un problema, sì, un problema del coronavirus. Ma, oltre al fatto che il problema è che i Glovers, ho detto, o quelli che vogliono fare le consegne a domicilio, l'ho detto io di lavorare il problema è un altro che io ora ho chiuso il McDonald's e tutti i ristoranti dunque dove cazzo andate a lavorare dunque dovete stare a casa È il punto il punto il punto è virgola come sto dicendo non so che cazzo dire comunque l'importante di che stiamo tutti a casa perché a casa si sta meglio dunque Dopo tutti i giorni, vi consiglio di aprire le finestre perché così usci fate uscire la puzzura che lasciate. Poi, mi raccomando, aprite le finestre sempre con la fate uscire un po' di sole: fate entrare un po' di sole, luce, aria e gas. Così potete aprire gli occhi. Mi raccomando. E... La situazione è questa, come sto dicendo. Stiamo tutti a casa. Uno, ci prendiamo il sole dal balcone, se avete il balcone, sono dalla finestra. Altri che non la villetta si possono stare in giardino e fare quello che vogliono. E andate a giocare a carte, a roba mazzetto, e a poke, a pokemon, non so, fate qualche cazzo che volete, l'importante è che state a casa.